Gente. Ehi, qui, qui, qui! Perché faccio queste cose ogni volta? adesso eh, non so io. In questo breve video vi presento la prima parte delle mie vacanze. Vacanze io non amo il male, perciò a me piacciono i musei. Eh, quindi sto tutto l'anno... A organizzare quel che meglio posso fare i quei pochi giorni per uh, dar uh, gloria uh, a tanti artisti scusate se ogni tanto eh, non si capisce ma ero così emozionato poi vedrete nella seconda parte eh, quanto vado in acquario oppure quando vado in un veliero dei pirati oppure che porto la nave eh, da crociera è una cosa veramente veramente eccezionale allora lì mi, è, mi sono fatto prendere troppo dalle emozioni da dall essere contento eh, vabbè io non voglio prolungare più di tanto guardate il video, spero che vi piace eh, e ci vediamo alla seconda parte ciao sono iniziate le mie avventure torinesi e dovete sapere che io non sopporto portare lane cartine della città devo andare tutto a occhio eh, infatti oggi ho detto che mi sono mi ero un po' perso, insomma, dove dovevo andare. Poi, dopo mi sono subito ripreso. Ho attivato il mio eh, intuito, da detecting insomma, e subito ho, ho captato le antenne. Eh, vabbè, che dire. Poi, c'è una passeggiatina come un ritiro perché non, non piace farmi tardi, fare tardi. Così, già studio per il giorno dopo. Eh, così già il mio ehm, cervello elettronico memorizza le strade va bene eh? ciao ho sempre detto io che Kukomaps a confronto a fronte web maps tutto città mi fa un baffo eh, come si dice tutte le rome portano a Roma eh, in questi casi ho oh, messo a dura prova il mio tutto città il mio maps eh. Eh, e sono arrivato a destinazione dove io eh, se alloggio eh, senza sbagliare minimamente eh. quindi Google Maps, qualiterà mi dispiace gente chiamatemi eh, Insomma. comunque sto recuperando, diciamo che ero, che ero, fuori allenamento, secondo piano vedo fa altri due vieni a piedi, eh, noi giovani forti, <coughs> vabbè, si fa per dire se la possiamo fare, eh, chi si fa per tenersi giovani, vabbè, ci vediamo alla prossima vita, la prossima volta, non so, vabbè, ciao ma una manta che mi viene tutti questi reali non ti stancava di fare tutti i scalo scaloni scalette ma oh, guardate guarda. quali scaloni ancora qual devo fare? ma eh, sta buoni, in saluto eh, ho tre che portava sopra ah, vabbè comunque ci vediamo la prossima avventura secondo me questi reali eh, qua non si vede quando è grande dentro Qua avevano una, una saluta di ferro, eh? cioè tre ore, su per girare gli appartamenti, eh? oppure li portavano eh? su, sulle carrozzine, eh? perché per andare da stanza retta, a una cucina se ne fa due ore di cammino. Eh? Eh, o, erano secchi o mangiavano un anno? <ride> non so, eh, poi arriva e scendevano. Eh, tutta la sera, a scendere a 16 carri. Vabbè, comunque, la nostra avventura continua. Eh, prima ci stanno poco. <ride> Sono stancato. Vabbè, è provato. Yeah, ciao, cioè, yeah. ciao. State bene, arrivederci. Ok, noi ci iniziamo un'altra avventura. Mi vedete tutto? apparecchiato qua tipo DJ e che grandi cose si sono rivelate eh. se vi piace la mia maglietta faccio il mio sito anche il mio convento e eh, vabbè nel frattempo FIFA ha tutta la storia è così bella sembra DJ vabbè io continuo a salire ecco qua si sale sempre vabbè, oh, ok mi è sempre più piaciuto stare, stare nel mondo del cinema non so perché lo spettacolo mi è sempre piaciuto non so come fare ecco qua con un po' di luce mi è sempre piaciuto stare nel mondo del cinema per i trucchi, i mestieri, scenografie, si fanno le scene, c'è meraviglioso, meraviglioso! In questo luogo, che vedete tutto buio, in realtà non era tutto buio. Era la stanza dove venivano creati i film horror, le immagini dei fantasmi. E guardate, è una cosa così bella, eh, fa un po' di impressione, ma io mi sono morto da, da ridere. Eh, hanno tutte queste cose che apparivano, i fantasmi, eh, i rumori, eh, un po' realistici, ma veramente belli, belli belli. Eh, ok, pur bon divertimento e buon proseguo del video. bellissimo, straordinario È bellissimo